Buongiorno Mimi. Ciao. Mimi, hai un nuovo look oggi? Sì, oggi sono Bonnie Taylor, sono la sua copia. Parleremo dei telefoni cellulari. C'è un nuovo studio che dice che i telefoni cellulari non sono pericolosi. Non ne sono così sicura. Cosa ne pensi? Hai ragione, sono sorpresa anch'io. In realtà non lo dice esattamente. Si tratta di un rapporto di 452 pagine dell'Agenzia Nazionale Francese per la Salute e Sicurezza, ANSES, che descrive lo stato delle radiazioni elettromagnetiche in Francia e come possono essere assorbite, tramite antenne sul tetto, telefoni cellulari, eccetera. Quando si tratta di telefoni cellulari, Ciò che viene effettivamente detto è che le persone che usano il telefono per 30 minuti o più al giorno e per 10 anni hanno un rischio più elevato di contrarre alcuni tumori al cervello, come i gliomi. Non è molto rassicurante e io faccio un grande uso del cellulare, quindi sono un po' fuori di testa. Quindi cosa possiamo fare per evitare questo? Cosa possiamo fare? La cosa più semplice da fare è mettere una certa distanza tra il telefono, ciò che mette onde e la sua testa. Quindi il kit Viva Voce. Guarda, una dimostrazione. Annie Pujol è tornata e sta aiutando Miriam Whale. Sì, il kit Viva Voce è uno dei modi più efficaci per proteggerci. L'alternativa è cercare di ridurre la radiazione emessa dai nostri telefoni cellulari. Ci sono stati diversi prodotti anti-radiazioni sul mercato negli ultimi anni, come uno che è stato inserito nel telefono cellulare e altri sotto forma di un adesivo collocato sul telefono. Il verdetto di ANSES su questi prodotti non è del tutto definitivo. Quindi gli adesivi non funzionano? Beh, non hanno funzionato in passato. O gli adesivi erano inutili o in realtà peggioravano le cose perché costringevano il telefono a emettere ancora più radiazioni terribile. Ma da allora tutto è cambiato? Sì, ora le cose sono cambiate. Ho provato questo nuovo adesivo nel fine settimana. Questo è un adesivo posizionato sul retro del telefono. E dove si può acquistare? Beh, è venduta online per 29,90 euro. Un po' costosa, ma riduce le radiazioni fino al 99%. A seconda del modello del telefono, l'adesivo riduce tra il 70 e il 99% della radiazione emessa. Così ho chiamato Hans e ho chiesto, cos'è questo prodotto? È una truffa? E in realtà non lo è. Il laboratorio che ha eseguito i test sulla riduzione della radiazione è lo stesso utilizzato da ANSES. Gli esperti dell'ANSES hanno avvertito che l'adesivo potrebbe far scaricare la batteria più rapidamente e che potrebbe indebolire la ricezione in aree in cui la ricezione è già scarsa. In realtà non mi dispiace avere una ricezione inferiore in alcune zone. Senza l'adesivo l'utilizzo di un telefono in aree di bassa ricezione può aumentare la quantità di radiazioni emesse mille volte, non di due o dieci volte di più, di mille. Quindi quando sei in un treno, un tunnel, una Mantieniti lontano dal tuo cellulare. E ovviamente non dovremmo dare i telefoni cellulari ai bambini sotto i 12 anni. Assolutamente nessun telefono cellulare per bambini sotto i 12 anni. C'è una raccomandazione qui da ANSES. La ragione è che il cranio dei bambini è più piccolo e più sottile e quindi la radiazione può causare ancora più danni. Beh, grazie Mimì, ho bisogno dell'adesivo prima di lasciare la trasmissione. Grazie Miriam Vail.